Ciao a tutti, oggi vediamo queste mini raspe per modellismo piccoli lavori, possono essere utilizzati su tanti materiali, in particolare metalli dolci, è un set di 10 pezzi, la lunghezza totale è di 12 cm, mentre la parte della lama è di 7 cm. come si può vedere hanno forme diverse sezione triangolare, quadrata, semitonda completamente tonda sono molto utili per chi fa modellismo, elettronica, bigiotteria oreficeria in particolare per la lavorazione dei metalli ecco qui vediamo una piatta completamente piatta da entrambe le parti questa sezione triangolare è da una parte bombata mentre dall'altra completamente piatta Sono molto utili per chi fa modellismo bigiotteria e lavori di precisione. Le potrete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com Spero che vi sia stato utile questo video vi aspetto per i prossimi continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Elettronica Didattica ciao a tutti, a presto